Benvenuti, buonasera, sono Sensei Maurizio Poli. Le porte del dojo sono aperte. Avete notato l'inizio della sigla? Vedete le frasi che sono scritte: l'energia, lo spirito. Con energia e spirito siamo qua, ancora nonostante i problemi, nonostante la situazione, nonostante siamo in zona rossa. Brescia oggi era deserta. Trasmettiamo da Brescia, Well TV, canale 231 streaming ww.weltv.eu. La novità è il canale Sky 810. Ma partiamo con quello che è una frase abituale che abbiamo. E che è, è con quello che c'è e con quello che hai. Ora non è tempo per pensare a ciò che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che c'è. Una frase di Hemingway mi sembrava giusta per questo periodo. E con quello che c'è e con quello che hai, è una frase che ho postato sulla mia pagina Facebook, è una frase che ho rubato, aperte e chiuse virgolette, perché mi è piaciuta tantissimo, dall'ospite che si collegherà tra poco, la dottoressa, psicologa e dottoressa in filosofia, Agnese Scappini, ma andiamo a presentare il trio, la triade, come viene detta in un gruppo chat segreto, eccola qua, la triade, buonasera. Buonasera buonasera, buonasera, buonasera, buonasera buonasera Presidente Buonasera che bella, se sei, Maurizio Buonasera ai so telespettatori Che bella Presidente che è questa sera Grazie e torna, caro Non potete notare che si è elevata ancora, <ride> Sono ritornata in alto. aggressive <ride> Canale 810 su Sky so che. Spettacolo da oggi Ci vedete in ogni posto In ogni dove Devo dire un'ultima cosa Prima che facciamo il collegamento Presidente E anche te so che è. È una piccola cosa però ci tengo, ci tengo a dirle perché eroi, qua alla mia sinistra, eroi come imprenditori perché la fatica di tenere aperta un'impresa, hanno l'altra attività la palestra, sono qua, investono il loro denaro qui in tv, investono il loro tempo e loro ci credono da oltre più di un anno. Eroi come imprenditori, eroi come persone. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie ma sono un regizzo esagerato. No. Come la luna Come? nel pozzo, <ride> l'occhio la vede, ma la mano non la afferra. Siamo qui anche il 18 di gennaio alle ore 19.38. 38, 38, sì, 38. 38. 38. Quella, quella, rigorosa diretta su Well TV. Su Sky, ma che vuol dire? Non ho capito questo modo. Eh. possiamo no, arrivare. Possiamo fare la battuta che hanno fermato quattro, tanto per dire una cosa, in macchina. Avevano, siamo, collaboriamo con Sky, ma non avevano scritto SKI, avevano proprio scritto S-K-A-I. Mamma mia. Mamma mia. Che... Con quel bouquet Sky 810, quindi ci vedono... Ovunque maestro, Ovunque. sul telefonino tablet eccetera, in e sullo streaming, sky dappertutto, digitale Quindi non vogliamo sentire scuse Non vogliamo sentire scuse, Tutta messaggi, bene. siamo anche sulla pagina, adesso lo condividerò, sulla pagina della Bushido palestre Siamo in diretta anche sulla pagina Bushido, adesso opero, adesso opera, vado opera. Vediamo bene. la regia, ringraziamo la regia se c'è la nostra ospite collegata Eccola qua. Oh, buonasera, buonasera, dottoressa. Buonasera, buonasera dottoressa. Buonasera, è piacere, grazie. Sono molto... Grazie a lei. Qui, non fisicamente. Qui. Va bene. Ci dispiace non averla qua fisicamente, ma risparmiamo sulla pizza dopo, dopo la tv. Eccoci. <ride> ma non siete fortunati faremo. stasera avete due ricce, ragazzi, sì, state attenti. Sì, sì. <ride> Poi Aiuto. No. Poi la io e il maestro Poli siamo preoccupati. <ride> Sono preoccupato che i miei capelli non diventano più ricci, dottoressa, non diventano più ricci. Lei trasmette da Perugia, vero? Perugia, io vi, vi parlo da Perugia. sì. Che bello, che Com è bello. Com'è la situazione a Perugia? Allora, noi siamo un po' un mondo sospeso, no? Perugia è talmente chiusa, l'Umbria è un pochino un mondo a parte. Eh, però la situazione è un pochino secondo me, molto parallela alle altre. In realtà siamo. Vedo persone spaventate in giro. La gente è molto spaventata. Quello sì. E quindi c'è purtroppo... questo... questo senso di insicurezza, insomma. Beh, sì, sì, oramai è, è, è tanto tempo, no? È quasi un anno che stiamo in questa condizione e uno stress così prolungato comincia a dare dei frutti no? nel comportamento anche. Posso chiederle una cosa, dottoressa, una sua breve, no? breve presentazione, presentazione, il suo curriculum, lei è dottoressa? Allora io sono una psicologa, nello specifico una psicologa del lavoro ed esperta in comunicazione, sono però anche dottoressa in storia e filosofia mi occupo, faccio, mi occupo di clinica ovviamente ai miei pazienti eccetera, però faccio anche consulenza perché mi occupo di comunicazione, comunicazione sui social, eh, faccio la consulenza per le aziende, eh, per quanto riguarda appunto la comunicazione, non solo perché la mia specializzazione ha a che fare un po' con il team building, eh, il management, eh, diciamo la performance personale, il miglioramento della performance anche personale, no? Sì. sono un'ex sportiva per cui sono felicissima di essere qui il mio ambito era la ginnastica artistica sono stata un'agonista in quell'ambito però la disciplina la, la, diciamo che sono una, una divulgatrice della disciplina sportiva questo è un fatto è un'ambasciatrice che non è poco che non è poco sì, non è... con lo stile di vita con la sua personalità con il suo modo di fare con la sua accoglienza ha accolto il nostro invito, senza, così, guardando una puntata che le ho condiviso con lei, però io la seguivo da un po' sui social e apprezzo molto anche quelle piccole pillole che lei dà, di motivazionali, che ci sono, che danno uno spunto di riflessione sul qui ed ora che è molto tipico delle arti marziali. Qui ed ora, vero che Assolutamente sì, E ringraziando la dottoressa. Siamo onoratissimi di averla ospite e quindi la riempiremo di domande, eh speriamo sì. di riuscire a udire <ride> almeno alcune delle richieste che ci hanno fatto, hanno sapendo fa che sarebbe stata in collegamento con noi. Abbiamo le, le, la psiche e la, il corpo, il famoso detto mens sana in corpore yes. sano, soprattutto in questo periodo in cui la psiche che è molto vicina a quello che è il suo lavoro è la sua certo. che è, è, da, è in questo momento incrinata anche nelle persone più forti anche chi sta parlando con lei in questo momento condividevo con il mio socchio, con la mia Shian in questo momento dopo un anno trovo difficoltà com comincio ad avere anche io qualche piccola crepa nel, nel, nel pensare nel, nel riposo, nel dormire Vado a camminare, faccio attività, non è la stessa cosa che essere in palestra, né nella socialità. R lo riscontra nei suoi nei, nei giovani, allora, nelle persone. Guardi, allora. la cosa che mi viene in mente immediatamente, così da dire, è una qualcosa che non tutti sono abituati a pensare, ma il nostro pensiero è strettamente connesso agli spazi. Al, um, sapete uno dei consigli che si dà ad esempio alle persone con una neurodegenerazione cognitiva è quello di fare passeggiate cambiando spesso o ogni volta il percorso eh, perché questo permette la stimolazione di pensieri nuovi e potete far caso anche voi eh, nel, nel vostro quotidiano mi scuserete, eh, questa è un po' la, la cosa del remoto ma ho un cagnolino, se lo chiudo fa anche peggio e ogni tanto abbaglierà un pochino eh, a questo proposito, eh, lo spazio appunto dicevo è collegato al nostro modo di pensare. Se, se noi passiamo facciamo sempre lo stesso percorso, noteremo eh, che nel passare in un certo punto ci viene in mente la stessa cosa che abbiamo pensato il giorno precedente. No? Eh, immaginiamo quindi un anno. Eh, di eh, ristrettezze di spazi cioè dove i nostri spazi sono stati limitati eh, dove la nostra libertà è stata limitata quindi la nostra capacità anche di trovare nuove risorse di pensiero è stata limitata proprio perché eh, siamo limitati nella procedura di pensiero nella procedura eh, nuova di pensiero. Se noi cambiamo stanza, ci sono degli studi che lo dimostrano, noi è come se, se entriamo anche in nuove stanze del nostro cervello. È molto affascinante. Molto no? affascinante. Perché, pensate un po' dove oggi i nostri spazi sono limitati, non solo lavoriamo e viviamo nello stesso spazio, no? lavorando adesso da casa, quindi anche il lavoro ne viene limitato. Ci alleniamo nello stesso spazio dove riposiamo, non No? Fa un po' attrito. Fa un po' attrito. La cosa che sta dicendo lei è camminare meditando, la meditazione camminando. Io uso questo termine qua, medito camminando. Quindi, meditazione attiva. È affascinante quello che ha detto lei. Entrare nella mia stanza, nel mio giardino che ho nel mio cervello, noi facciamo nella tecnica di rilassamento, portiamo le cinture nere a un livello superiore. Il nostro so che ci porta nel nostro giardino segreto per coltivare all'interno nostro il nostro giardino segreto. Abbiamo Beh, arrivato una tecnica segreta miei... di arti marziali. <ride> uh, ma io lo dico ai miei pazienti, allora ripeto anche a noi, io dico sempre ai miei pazienti di, di custodire il segreto. Noi tutti abbiamo il segreto che è uno spazio segreto, è il nostro spazio più intimo, no? <coughs> e è lì dove raccogliamo le nostre cose più private, ma dove anche raccogliamo l'energia per affrontare le cose. E quindi l'energia positiva che ci dà rafforza anche di stare qui in questa situazione abbastanza particolare. Però io ho notato che in questo periodo personalmente anche faccio veramente fatica dopo un anno, faccio, faccio fatica anche a trovare la, la forza di, di meditare perché non ne ho proprio più voglia, mi rendo conto di avere pochi stimoli. È proprio quel concetto che dicevo prima, la risorsa, no? non ci ricarichiamo, non abbiamo modo di ricaricarci e tra le varie cose una delle nostre fonti di, di ricarica è la relazione. Noi nell'interazione troviamo il nostro nutrimento principale, è qualcosa che si dice molto poco ma la maggior parte delle malattie, delle patologie sia mentali ma anche fisiche hanno come primo fattore protettivo la relazione. E io lo vedo perché mercoledì dovevamo andare a far shopping con le amiche, un gruppo di amiche che si trovano e purtroppo abbiamo dovuto disdire questa cosa e mi rendo conto che ci dà veramente fastidio, capiamo che la situazione è critica quindi ci adeguiamo a quello che ci viene detto però ha ragione il maestro Maurizio comincia ad essere un po' pesante, sta pesando un pochino tutti, cosa potremmo fare? Lei ha qualche dritta da, da darci? Allora, diciamo che la soluzione ognuno ce l'ha dentro di sé, questo purtroppo è quello che dico perché la mia soluzione non può essere per un'altra persona, no? ad esempio se sono una persona sportiva cerco il modo di allenarmi in casa e trovo una soluzione, un'altra persona che non ha fatto sport sicuramente non riesce a trovare questo escamotage. Eh, la cosa più importante è che, tornando proprio al fatto che la risorsa principale è la relazione, è approfittare e sfruttare quella nel dialogo, cioè parlarne, parlarne con le persone più vicine, eh, manifestare il, il disagio, eh, con gli amici si trova al il termine comune mh, per poter affrontare, oggi ad esempio ma, mh, mi ha chiamato una ragazza per chiedermi una consulenza perché sta pensando a un nuovo progetto di lavoro eh, quale periodo migliore questo di incubazione dove tanto siamo bloccati, meglio pensare a qualcosa di nuovo, no? Però dialogare, dialogare in casa, ritrovare la relazione, quelle poche che abbiamo, che possiamo mantenere in questo periodo, no? Quelle più strette, ritrovarle, eh, ridargli qualità, io dico sempre questo. Eh, in questo anno magari abbiamo ritrovato il momento della cena o del pranzo insieme, forse, no? Stando più a casa, e ridare qualità a questi momenti di relazione che avevamo un po' perso no? nella vita frenetica che, che viviamo un bel, bel consiglio, eh? consiglio sì, direi proprio due. di sì. Io Grazie. mi sono preso un gatto nuovo, però io il cagnolino! Eccoci: <ride> qualcosa di diverso. Anche perché per noi è veramente brutto: non abbiamo un'attività che è attaccata alla palestra, quindi apri una porta e vai in palestra. E quindi io in palestra continuo a passare perché nonostante tutto devo sistemare le carte, mettere a posto, e ogni volta che passo vedi questa palestra mamma, deserta. deserta. È veramente una. stringe il cuore. Sì, stringe, il cuore. stringe veramente il cuore. Però per tornando tutto. alle cose positive che ci sta dando lei, un messaggio positivo è utilizzare la respirazione delle arti marziali, utilizzare sì. l'energia che ci, ci prova. Anche Beh, se voi facciamo potete essere, Voi potete essere mentori poi, no? Siete mentori, non so adesso in, in quali vesti, immagino, però anche per i ragazzi, per, ehm, i ragazzi possono essere anche loro un ottimo spunto di risorsa, perché loro hanno molte idee. Essendo poi la classe, in questo secondo me periodo, più, più colpita, no? La parte più colpita viene data veramente poca attenzione a questi ragazzi. Io se, ho seguito una ragazza che faceva, adesso non ricordo se è Jiu Jitsu, perché poi non, non le conosco benissimo, quindi faccio, eh, mi, mi scuserete, faccio fatica a ricordare il termine, però che mi dice il dispiacere immenso eh, di, non, di non poter andare in palestra, di allenarsi da casa, che è, è terribile no? Eh, rispetto a, a quello che è il vivere la palestra. Però loro trovano tanti escamotage. E voi siete mentori, dicevo, perché le vostre sono discipline che hanno in sé una filosofia anche di vita, oltre che un agire, no, un modo di agire, e, e quelle vanno sfruttate, anche perché oggi si sta molto tornando a un po' la logica orientale, di un approccio olistico alla vita, il corpo quanto la mente funzionano per disciplina ed energia. La cosa importante che ha detto lei è il, il principio olistico delle arti marziali, il cerchio della vita e continuo a fare questo gesto in tutte le puntate, il nostro so che ci parla sempre del cerchio della vita, e il principio simbolo, olistico c'è. Il simbolo è. del nostro libro il cerchio, Ying e Yang, la notte e il giorno che si inseguono, vediamo ecco. la regia mi dice metti a fuoco di camera, con questo cerchio che ci circonda il giorno, la notte, cerchiamo di trarre da questi consigli che lei ci dà molto molto... Eh, puliti, molto ben comprensibili, eh, cose da tramandare perché la mia preoccupazione maggiore, cara dottoressa, sarà la riapertura, come rimettere tutto eh, al, al po a posto specialmente con gli adolescenti. Noi abbiamo molti bambini e molti adolescenti fortunatamente nella nostra palestra e il disagio dell'adolescente di fronte a questo cataclisma che ci è caduto tra capo e collo è, è evidente, sarà eh, difficile penso riportare dalla casa, da quella che è diventata la scatola protetta in palestra, gli adolescenti, i bambini, lei che tratta per lavoro di queste cose ci riesce a dare un consiglio, sarà così? O sono io pessimista nei pensieri? no, non è pessimista, è realista direi no? perché comunque è qualcosa che temiamo un po' tutti di fronte a ciò che è accaduto quello che posso dire e che dico sempre è che ehm, i bambini, eh, soprattutto i bambini anche i ragazzi però ci imitano e prendono spunto da noi per qualsiasi cosa e per affrontare le cose quindi la nostra tranquillità è la garanzia della loro questo è importante soprattutto voi che siete appunto, avete un ruolo no? di figura guida eh, a maggior ragione la, la potete vestire con, eh, con questa tranquillità, se vedono tranquilli voi, lo diventano anche loro e secondo me riprenderanno con tantissimo entusiasmo sicuramente non vedranno allora, stiamo loro. facendo lezione qua adesso eh. stiamo, ci vedono su sky, canale 810 streaming, rivedranno la puntata questa è una lezione formativa piccoli pillole di messaggio di positività la negatività sì. lo sappiamo bene che c'è non viviamo su Marte, ma vogliamo dare ogni puntata, me lo dice sempre il mio presidente, Maurizio, voglio dare positività. Anche se il sorriso è amaro, Maurizio, diamo positività. Questo è il dono che noi facciamo con queste puntate qua. Quindi Maurizio usa ciò che sei, usa ciò che hai, è un bel sorriso, il sorriso ce l'abbiamo tutti, dobbiamo imparare e mi sembra di capire, come diceva la dottoressa, i bambini, gli adolescenti, ci guardano, Quindi l'esempio fondamentale, noi le tecniche le spieghiamo centinaia di volte a sera, ma è l'occhio che vuole la parte, dobbiamo dimostrare facendo che si può fare, che è facile, un po' di impegno, un po' di costanza, si può fare, ci si può riuscire. Ma un attimo di parentesi, dottoressa, devo fare una domanda al mio presidente che è qui, un secondo solo, approfitto, non la vedo mai, una domanda, ma presidente, io... Non, si può far vedere qualche filmato di qualche tecnica di questo giu magari nelle prossime sì, puntate? Sì, molto volentieri. Adesso sto. Dottoressa, no, sto, io ho paura di questi due. No, sto preparando innanzitutto la storia della nostra associazione. Quindi sto raccogliendo, sono andata in archivio, ho recuperato una miriade di fotografie e filmati e quindi questo sarà il mio prossimo impegno. Quindi, pre preparare la storia della nostra associazione. La nostra associazione che è poi giovane. Sì, una quarantina d'anni <ride> faremo, faremo una cosa, dottoressa. Vi voglio mm. chiedere questo piccolo consiglio. Da condividere con i miei capi che però sono qua però poi io non ho risposto eh? non ha risposto eh, Presidente. Eh, Ma hai fatto no, no. Lento, la Presidente bello, ci, bello, bello. Ci, mette, ci mette degli anni a rispondermi forza <ride> forza. forza Presidente eh, adesso arrivo, ah, eccoci qua, appena mi vedo parlo <ride> certo. oltre a questo appunto ehm, ho recuperato tante tecniche che secondo me possono essere interessanti e magari le possiamo mandare in televisione e insieme le, le commentiamo, diamo dei suggerimenti come, come difendere da determinate situazioni quindi sì, dalla prossima volta l'impegno sarà quello, che ne dici Maurizio? è una bellissima idea, anche Maestro, perché so... è, il mio, è, il mio, è il mio presidente mio sciano, quindi cosa posso dire? Eh, ma ormai non sali più sul tatami scusami, è bellissimo mia, no, no, non no, posso no, neanche no, vendicarmi no, no, no, no, no. Attenzione, attenzione qua siamo in palestra maestra sì, assolutamente. Assolutamente. qui siamo come se si fossimo in palestra e sei anche a portata di tiro portata quindi, mi sembra di capire che la maestra dice eh, faremo una qualche tecnica eh, in tv o la facciamo, la resistiamo registriamo no, poi la vado, recuperiamo partito. delle tecniche sì. che abbiamo fatto beh, poi dopo beh. noi le spiegheremo insieme Così e com da... come il nostro libro come il nostro libro, eh, certo vogliamo spiegare alla, alla dottoressa nostra ospite, questo è il nostro libro è il libro del nostro programma tecnico il mio Jiu Jitsu che contiene 250 tecniche che portano il lettore, l'allievo, dalla cintura bianca sino alla cintura marrone. Che allora. le faremo avere, dottoressa, Assolutamente. Con, con le firme del mio socchio e del mio Sian una dedica per lei. Anche no, perché grazie. ho sentito che con scioltezza ha parlato di Jiu-Jitsu quindi lo conosce? Eh? Allora, guardi, devo dire, in paese abbiamo una realtà molto importante, è un paese piccolo, ma raccoglie tanti ragazzi. Mio figlio l'ha fatto un anno. Ah, bene. Eh, sì, eh, l'ha fatto mia sorella, io ho una sorella down, quindi nel periodo dell'aggressività no, dell un pochino più... Certo corposa, eh, è stato molto molto importante, io ci credo molto in queste discipline perché hanno la capacità di veicolare l'energia, la, la disciplinano proprio, eh, danno, gli danno un'educazione, poi oltre all'educazione quindi all'energia si dà un'educazione alla gestualità, agli spazi, che no, non sono cose scontate, anche solo il rispetto dello spazio altrui è qualcosa di importantissimo che io cerco sempre di spiegare perché c'è una conflittualità a volte in famiglia si creano delle conflittualità non pensando al fatto che molta parte vengono dal non rispetto degli spazi perché noi siamo animali alla base no? abbiamo la reattività dell'animale quindi quando mi sento il mio spazio privato invaso, io mi sento, mi posso sentire aggredita no? Certo. e quindi posso avere una reazione poi siamo, viviamo in un vivere ovviamente civile, siamo persone civili, abbiamo un'educazione, eccetera, però un'istintualità rimane e va rispettata, quindi educata. Quindi mi sembra di capire che lei le arti marziali in generale comunque le consiglierebbe. Sì, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Perché cioè, appena, sì Abbiamo appena visto un articolo che gira su Facebook, dove appunto si... raccontaci il maestro Maurizio che tu Allora, sì, c'è questo giornalista che ha scritto che... Eh, sono una fucina di violenti vicino a, a un'ideologia un po' di estrema destra. Allora, le persone scrivono non conoscendo la realtà, non conoscendo cosa vuol dire il sacrificio, il rispetto, la disciplina, cosa vuol dire lo studio del, del, di se stessi, del proprio corpo, dei propri limiti. Quindi le persone scrivono. Ma forse si riferiva... Sì, no, molto eh, no ma poi si riferisce anche a quell'evento di quei quattro ragazzi, no? Sì, le... sì, sì, sì. Le... Credo Penso che, che faccia riferimento a, quel... a, quel... a quell'episodio. Ecco, e lì è per... Allora. però io dico sempre anche questo, no? eh, riguarda un po' gli strumenti. Se io metto un coltello sopra il tavolo, diventa pericoloso in base all'uso che ne faccio io. Questo vale per tutto. Certo. Cioè lo strumento eh, e la pericolosità dello strumento dipende da chi lo usa, non dallo strumento in sé. Lo diciamo Se sempre, questo di... quest aspetto qui del coltello lo diciamo sempre. Io posso tagliare eh, pane e salame troviamo. con lei e con i miei amici... <ride> Tagliarvi un dito, offrire lei, offrire me stesso. Quindi è lo strumento, anche in finanza. Non conosco non lo se... strumento, mi faccio del male, parlo della mia professione. Il bitcoin ne parlano tutti, ma se non lo conosci ti fai del male. La stessa sì. cosa nell'aspetto delle, delle arti marziali, se non conosci lo strumento, la, la, la, la situazione, eh, i cattivi maestri purtroppo... No. Ce ne sono qualcuno, pochissimi, perché abbiamo avuto ospiti maestri da tutta Italia. Ovviamente non portiamo in trasmissione cattivi maestri, portiamo gente comunque che rispettiamo e che condivide comunque il nostro progetto, il nostro pensiero, ovviamente. Noi vole... Non ci dobbiamo arrabbiare o prendere a male. Lasciamo che questo scrittore scriva il suo punto di vista, lui diceva appunto... Il nuovo metodo per diventare fascista è quello di iscriversi in una palestra di arti marziali. Molto probabilmente non si è mai avvicinato a una palestra di arti marziali. Seriamente, perché io ho degli amici che anch'io ho fatto judo per quanto tempo ho accompagnato mio figlio in palestra. Quindi, a fare judo è vero. Sono stato in palestra, qualcosa ho visto. Quindi, solo cose positive. Solo cose positive. Solo cose positive. Solo cose positive. Io posso parlare. Io ho anche un caro amico, ex pugile, professionista, e, e il rispetto e l'educazione eh, l'ho presa molto da lui, di come funziona ad esempio la, la capacità di dosare la forza eh, e di capire la propria forza e di capire chi si ha davanti. È importantissimo. Grande, grande, questa spiegazione... Questa è, è veramente... Sì sì sì, sì, sì, sì. Volevo dire, chiederle professoressa se... Una volta l'abbiamo fatto un esperimento, io il mio so, in radio, avevamo fatto un radio, una trasmissione e facevamo le tecniche di respirazione in radio, quindi guidavamo la, con la voce le persone, con la tecnica di rilassamento noi partiamo dal, dal, dalla testa e andiamo verso i piedi, stile, uh -huh. stile orientale, non è il metodo occidentale che parte dai piedi, piedi e viene adesso. verso la testa, come lei insegnerà in questo aspetto qua. Però, e lei pensa che magari un 5 minuti di allenamento possa essere un regalo che possiamo fare a chi ci ascolta per accompagnarli verso il giardino segreto, verso il proprio fiume, verso il proprio albero preferito, verso il suo prato di, di, di fiori profumati? Può essere come... un... Una, una... Ma sì, ma oggi io vedo questo, eh, lei mi ha conosciuto su LinkedIn e osservo questo, le persone hanno un gran bisogno oggi di spunti, no? Eh, vi faccio questo esempio, io pubblico dei test, eh, test proprio visivi, eh? Eh, di, poi di lettura della personalità sulla base di ciò che è stato notato in questi test. Eh, mi, mi commenta, mi scrive in privato un, una persona chiedendomi quanto fossero attinenti questi test no, nella lettura della personalità e io ho risposto semplicemente dicendo ovviamente è una lettura molto generale però fanno una cosa molto bella, quella di far concentrare le persone su se stesse perché noi veniamo da un decennio, ventennio ma decennio più intensamente di ehm, essere portati fuori da noi noi la nostra vita è un portarci fuori dobbiamo acquistare, siamo chiamati a andare di qua, di là eccetera non abbiamo momenti per entrare in noi quindi tutto ciò eh, che porta a questo secondo me io lo, lo, lo approvo in pieno, anzi lo, lo sponsorizzo Daniele. Okay. quindi possiamo introdurlo nella prossime puntate: un piccolo 10 minuti di Aiutare anche la persona che sono a casa. Un piccolo manuale di sopravvivenza in caso di emergenza: rompere il vetro e trovare la tua energia positiva che c'è dentro di te, 10 minuti la sera prima di andare sì. a dormire, per tranquillizzare la mente e aiutare il corpo a togliere le scorie negative che ci sono date dai social, dalle tv, da quello che il nostro vediamo: la paura. Togliere queste paura. scorie. Oggi viviamo nella paura. Sì, sì. Eh, no? E la paura, una, se anche un'emozione importantissima, però ci squilibra molto. Quindi fa, fa, possiamo qua, nel nostro piccolo seminare questo piccolo semino di positività, cominciare ah, a, a metterlo nel, nel, nel nostro orticello. Anche Ma, perché la paura... Cioè si ci sta comunque accompagnando per tanto tempo, è da tanto tempo quindi sì. eh, non sappiamo proprio un po' come, come convivere con lei onestamente, quindi diventa un pochino pesante per quello. Ma ho visto che è arrivato un messaggio e ci chiedono ma... Quanto... non me lo ricordo più. Ah, adesso vado a recuperarlo. Prendo tempo, respiro, eccolo qua. Eccolo qua. Prego, Hola. prego, prego. Aspetta prego. che... Secondo lei quanto è stato grave chiudere le palestre? Allora, posso fare una misura perché servirebbe una statistica, no? Eh, io credo sia grave la, tutto ciò che hanno perso i ragazzi. Quindi la socialità... Non si può dire quanto è grave aver chiuso le palestre perché si dovrebbe fare una valutazione su è stato favorevole chiuderle, cioè ha ridotto realmente il contagio, cioè bisognerebbe fare una valutazione un po' così, che non mi sento di fare perché non ho, non ho i dati e non voglio essere imprecisa. Quello che posso dire è che è una mancanza tanto grave per i ragazzi, tanto perché le palestre sono veramente uno spazio salvifico per loro, no? è un posto protetto ma nello stesso momento è esposto. No? È, è, diciamo è quel mezzo che porta il ragazzo alla socialità e, e lo educa alla socialità, perché in palestra si impara il sacrificio, si impara l'educazione e in una maniera meno, eh, se vogliamo dire, o atta della scuola, no? Perché la scuola ha una rigidità dovuta all'istruzione, eh, ma forse è più completa perché per, prende anche tutta la parte corporea. Noi non valutiamo mai che siamo fatti di corpo, no? Eh, oggi siamo tanto presi dalla mente, ma l'energia la, la produciamo lì. L'educazione del corpo è qualcosa di fondamentale in dei ragazzi che hanno un'energia esplosiva in quella fase di vita. Ma anche noi che non siamo poi così giovani, specialmente questi due, comunque sia, che non hanno questa energia così esplosiva, oh, insomma si trovano in difficoltà a non frequentare le palestre, sta diventando veramente... La cosa. Coordinatore <ride> ci ha dato dal vecchio. No, sì, la è stata no, la, professore, la professoressa. La dottoressa <ride> ci ha detto che siamo diversamente, detto, sì, poi, diversamente giovani. ha detto, ma, diversamente... ma cosa ci fate alla bella ricciolina con queste due persone qui un po' anziane? Va bene, eh, <ride> ti accompagniamo? Andiamo. Sui, andiamo, piloni, andiamo, andiamo oltre, andiamo oltre questo passaggio <ride> qui, andiamo oltre. Però l'aspetto <ride> che mi fa riflettere, dottoressa, è. L'aspetto che ha sottolineato lei, in palestra i giovani, i ragazzi imparano anche rispetto per la donna, perché ci sono donne che fanno arti marziali, e magari trovi una donna che è più alta in grado di te, dal punto di vista del percorso, della via, e quindi ti trovi anche a dover confrontarti con questo aspetto qui, oppure educazione anche per me, che credo di sapere, perché sono quarto dan, penso di essere chissà che cosa, e devo insegnare a moderare la mia forza con la persona che mi trovo che è appena arrivata. Quindi l'accoglienza della persona e quindi formazione anche per me stesso. Questo è l'aspetto che ci manca tanto. Ma io no. È la simulazione del reale. Non ho capito. No? In palestra c'è una simulazione del reale, cioè. Si simula, si apprende ciò che poi si può applicare nella realtà e quella è la cosa meravigliosa. No? Questo, Nel è vostro, poi nella vostro... questo è bellissimo. Sì, no? eh. A me è capitato anni fa di, di, avere, di avere un corso con parecchi, parecchi diciamo, eh, dai, dai giovani e non più giovani, e mi è capitato appunto di confrontarmi con questo professionista di altissimo livello che chiaramente doveva stare alle regole imposte dal, dal dojo, dalla palestra e anche da me e ci siamo un pochino scontrati un paio di volte addirittura durante un esame, cioè non gli ho fatto fare un esame perché secondo me non era preparato si è sentito veramente come dire, a disagio per questa cosa, offeso per, per questa mia scelta però devo dire che dopo sei mesi che abbiamo chiaramente portato all'esame, lui ha, ha avuto modo di esprimersi nel migliore dei modi, dopo un po' di tempo ha capito e... In effetti si è reso conto che non, non è essere donna, non essere donna, o essere un professionista o un operaio, un'impiegata. Quando sei sul tatami siamo veramente tutti uguali, li impari ad apprezzare la persona per quello che riesce, che ti dà in quel momento. In effetti poi ne abbiamo parlato spesso, lui mi dice sì, eh, io ci sono rimasto malissimo, però mi rendo conto di, di aver sbagliato, perché in quel momento la, tu... Comunque, donna più giovane, però di, di un grado decisamente diverso, perché la mia esperienza in quel momento, confronto nella sua, nell'arte marziale era molto più elevata. Comunque sia, sì, io ho preso una decisione che alla fine ha compreso e ha rispettato. Quindi è giusto, capisco e, e condivido questo pensiero. All'interno di un'arte marziale, all'interno di una palestra, ci sono ruoli. Che vanno al di là dell'essere donna, giovane, meno giovane, professionista e. Basta, adesso sono stufa, non parlo più. Parlate no, un po'. No, voi. Parla no. è il, è il rispetto dell'autorità. Come vede, la trasmissione è molto autogestita. <ride> è molto. Ma, è sugli umori del presidente: il presidente si incazza e così è lì, è ci mette e basta, da parte. È giusto, e basta, È finito, è basta, giocate voi con le. Ecco, ho giocato in un gioco... E se fu... non parlo Ma più... Può capitare che il lunedì prossimo metta altri due... Ma se... ah, non ci siamo il lunedì prossimo, io non ci sono perché sono tagliato fuori... No, sicuro. siete fortunati che con questa storia qui delle limitazioni devo per forza avere voi due. Cioè, se <ride> cioè, no io avrei cambiato anche Ma Lorenzo, dice hai ragione. Vado sulla rivista Samurai, che tu, tutti i mesi è in edicola da 45 anni, e chiedo al nostro maestro GSB... Eh. Cosa ne si dedica una pagina a come difendersi dal Presidente, <ride> <ride> in questo caso dalla Presidente. <ride> ma salutiamo GSB e tutti gli amici del mondo. Ciao GSB, arti, GSB eh, Daniele, ci tutti quelli che ci seguono. Una domanda per la, per la nostra ospite: ma in questo momento, qui le famiglie che vivono questo disagio di irrequietezza dei ragazzi perché sono irrequieti, sono, non, non riescono a trovare L'altra puntata abbiamo fatto vedere le risse scatenate dai giovani mm. in varie città che si sono affrontati con mazze, catene, eh, bottiglie rotte, spranchi. ragazzi dai 13 ai 15 anni, per futili motivi, si danno appuntamenti sui social no, e c'è questo scontro di energie. La famiglia può rivolgersi a lei? Qual è il campanello d'allarme per dire? Non ho vergogna di andare dallo psicologo, non ho vergogna perché lo psicologo è mio amico, oltre al discorso del, del... perché? Qual è il segnale che può portarla da lei? All allora, il segnale innanzitutto quando non c'è dialogo, quando non si trova più una via di comunicazione con il proprio ragazzo, eh, perché il dialogo salva sempre. È vero che nella fase adolescenziale diventa un po' difficile, no? loro eh, assumono un nuovo registro di comunicazione che ce li fa sembrare degli sconosciuti, Dici, i genitori dicono mi scrivono, non è più mio figlio questo, mm. ma è fisiologico, loro stanno, loro stanno cercando una propria identità, la devono costruire rifiutando eh, il genitore in un certo senso, no? E, quando però, perché poi il genitore alla fine lo conosce, cioè la natura, la parte, il segreto del ragazzo lo conosce, quando vede di non riuscire proprio a trovare un canale comunicativo allora comincia ad essere un, una, un campanellino d'allarme, cioè quando non, non è, il ragazzo non è più accessibile per niente, perché se è anche molto um, energico molto rivoluzionario ha sempre quel lato di fragilità che lo fa essere il nostro bambino che lo fa cercare no? un po' il genitore e il rifugio quando diventa inaccessibile allora un pochino bisogna starci attenti io poi quello che dico sempre un po' per cercare di dare una visione della psicologa o dello psicologo non come oddio il curatore del matto esatto esatto, esatto esatto esatto No? Io dico sempre, forse anche per la mia formazione essendo psicologa del lavoro sono più una promotrice della salute che una curatrice del malessere, eh, possiamo sempre o abbiamo sempre bisogno di una guida per trovare la, la nostra strada migliore, no? e, lo psicologo a volte può fare questo, può farci vedere il lato migliore di noi o farci trovare la, la strada migliore per raggiungere un nuovo obiettivo ha tante, tante sfaccettature, che possiamo essere sfruttati in diverse maniere. Ecco, ecco la cosa importante anche per quello che diceva lei all'inizio, lo porta avanti il mio so che è anche il discorso del team building, cioè con le arti marziali il team building fatto della conoscenza, una stessa azienda, il capo, il vice, non li avvicino mai, nel, nel toccare le persone nell'energia, maestro, cioè, succede anche da noi spesso che ci sono queste situazioni? Ma succede sì, succede tutti i giorni, tutti i giorni, noi dobbiamo portare attenzione, prenderci cura di noi stessi, cercare di crescere continuamente, cercare di sbagliare meno. Sbagliare tutti i giorni invece aiuta a crescere ma con errori diversi. Eh. Credo proprio sia questo il segreto. È La stessa cosa che ha detto prima la, la, la, la psicologa maestra. Ha detto camminare facendo un'altra via. Perché stimola i nostri neuroni. Io ne ho uno solo. Che è anche nella parte oscura della mia luna. Perché ho una luna dentro qui. E nella parte oscura. Anzi ne ho due. Uno che cerca l'altro. Dove sei? Dove sei? E l'altro l'ha nascosto. E, e la, tutta la vita è così. Comunque lasciando... Eh, perdere i personalismi dei miei neuroni, quindi cambiare la persona. Quindi... Ah, hai detto che devo cambiare marito. Eh? Cambiare la persona. Scandalo, adesso aspetti, la titolo subito, questa qui non la devo buttare subito. Radicale. Scandalo in palestra, <ride> <ride> c'è un divorzio in atto e io sono qua, quando dicono non mettere il dito tra moglie e marito, io sono quello morto, ha capito? Se non mi vede, sono quello morto. Beh, Benissimo io lo metto cosa. allora io ho questa... Ho Questa facoltà, questo superpotere facendo terapia di coppia. Spesso metto il dito fra moglie e marito. Anche ah, <ride> terapia di coppia. Quindi è preparatissima, dottoressa, è preparatissima. Quindi, In questo momento, quindi qui dovremmo avere questo potere. Hanno detto che i dati sono il 60% da marzo dell'anno scorso ad adesso. Una, uno su tre, una coppia su tre, c'è cioè la separazione in questo momento, la convivenza forzata ha fatto emergere anche queste situazioni. La, la, è portato all'estremo, noi non siamo animali fatti per una convivenza forzata, siamo animali sociali, ma il nostro DNA si è costruito su un vivere nomade, eh. Quindi, a proposito anche dell'attività fisica che dicevamo prima, che abbiamo bisogno di farla perché il nostro DNA si è strutturato per camminare circa 30 chilometri al giorno, in teoria. Passare da un DNA che, che si è costruito così, si è evoluto così, eh, e ci salvava, no? perché noi ci salvavamo con questa metodologia, allo ah, stop completo, immaginiamo il nostro corpo ciò che percepisce. Lo stesso per l'interazione. Perché noi viviamo il sociale, ma eh, con spazi ben definiti. Non è un caso che c'è anche uno studio degli spazi, non è l'interazione, è ben preciso, eh? lo spazio privato, uno spazio sociale, eccetera. Quando questo viene annullato, eh, una convivenza forzata non ci permette più neanche di, di sfogare una, la, la nostra personalità. Anche perché, vede, molti maestri... Ha ragione, molti maestri stanno facendo video lezioni anche di arti marziali mm -hmm. Ma non è la stessa cosa anche perché lo spazio, il contatto, il peso diverso, la persona diversa Il conoscere l'altro, il diverso, la, la, la, la possibilità di poter interagire con le persone eh, sì. Fa la differenza eh, sì. assolutamente. Il metodo di, di insegnamento di Xian è diverso di Sok, ah, è diverso dal mio Sempre con le stesse regole sempre con la stessa metodologia ma trasmettiamo Medi in maniera diversa Condivide. Ma l'altro allora, è un limite nel, nel senso più bello del termine no? ti argina eh, perché oggi questi ragazzi non hanno più una capacità anche di relazione perché il virtuale ci porta ad diciamo, un'espansione dell'io infinita non c'è nessuno che ci blocca quindi, che mi dà, E il confine, se noi pensiamo, è la cosa che, che salva no? da sempre, perché ci permette di vivere civile, cioè sapere che fino a lì posso arrivare e non oltre, è ciò cioè che mi permette di vivere bene con te. Quindi anche nel contatto in, una, in uno sport eh, come il vostro, il peso dell'altro è il limite, mi fa conoscere la mia forza, la mia capacità, e mi, mi permette anche di affrontare poi la realtà che sto vivendo quindi il conflitto nel caso di uno scontro ma l'abilità la, e... del nostro so che è lo dico sempre nelle, nelle, negli stage quelle cinture nere cinture nere marroni terzo livello quando ci sono 40-50 cinture nere è la capacità di non mai fare lo stesso esercizio mai sempre la stessa persona mai L'imprevisto, l'impredibilità, il cervello è abituato a fare questo ritmo, questa cosa qua. Perché se non c'è questo, il lavoro dei miei mattoncini, del mio neurone, non, è, non rallenta, progredisce. Rallenta. Quindi l'aspetto psicologico c'è, perché è un allenamento anche della mia mente. Cosa dice Don Certamente, Certo, ma poi per il nostro sistema, anche un'altra caratteristica importante, la, stat la staticità è sintomo di malattia, eh? Cioè, noi abbiamo un cosiddetto ARUSAL, che è il nostro sistema di attivazione personale. Cioè, noi funzioniamo, apprendiamo, riusciamo a stare attenti quando abbiamo una ARUSAL che ha un'attivazione media. E la ARUSAL, l'attivazione massima, è, eh, diciamo, la... come possiamo dire, l'attivazione, la, l'eccentricità... La, la disattivazione è lo stato comatoso nella, nella zona di mezzo noi funzioniamo al meglio quindi dobbiamo avere questo stato di attivazione eh, il nostro corpo così come il nostro sistema cognitivo quando vede che questo sistema di attivazione diminuisce quindi verso lo stato mm, dormiente sì. lo associa alla malattia infatti ah, le nostre cioè, malattie no? noi quando siamo malati ci blocchiamo perché il nostro corpo no, deve guarire, è tutto un procedimento, però se stiamo fermi, il nostro corpo sa che non stiamo bene. Quindi, Noi viviamo nel movimento. Il movimento, il movimento eh, influisce sul mio sistema immunitario e sulla mia psiche. Per è tutto, medicina certo. il movimento. Io voglio, mi spingo un po' all'estremo, lo so che mi sto spingendo oltre, ma il movimento ma no, aiuta. È un approccio olistico, poi la vostra disciplina porta con sé la cultura che, da cui proviene, no? quindi quella orientale, certo. ma oggi sempre di più le cose, anche noi psicologi eh, guardiamo anche all'Oriente, io sono sempre molto olistica in generale, cioè non, non escludo mai le cose, eh, la mia prima formazione è filosofica, quindi in realtà mm. cerco sempre di avere una visione più ampia possibile, ma noi viviamo nel movimento. Produciamo nel movimento la fissità è fine e infiammazione, tra l'altro. Infiammazione? Tutto questo ci insegna, insegna l'arte marziale, rigidità e debolezza, flessibilità e energia. Quando sono molto flessibile sono vivo, quando sono rigido, ragazzi, sono lì vicino alla fine delle, delle mie esperienze terrene. Quindi continuiamo mm. a fare tesoro di queste cose che forse avevamo messo in alcuni cassetti chiusi a chiave, qualcosa ci ha insegnato pure questo Covid, eh, eh, che quello che stavamo facendo ci aiutava a stare bene. Quante telefonate ricevi, Presidente, in segreteria di giovani e meno giovani, specialmente in questo caso i meno giovani. Stavo bene, mi è tornato il mal di cervicale, stavo così bene, quando facevo le cadute adesso ho mal di schiena, i polsi, non riesco a lavorare bene, stavo così bene. E grazie dottoressa che l'hai espresso in modo chiaro e questo siamo abituati a muoverci perché ci vogliamo bene e cerchiamo di stare bene. Ci hanno tolto la possibilità di farlo, speriamo che a breve ci ridiano questo permesso di riaprire le nostre palestre, ma non solo, eh, ragazzi, i cinema, i teatri, i ristoranti, I ristoranti la le scuole, ragazzi, i nostri giovani hanno bisogno di stare insieme ai giovani, socializzare. Io ricordo sempre un vecchio maestro piacentino, eh, Vincenzo Penna, che diceva: Un mio amico ha un nipotino sempre in casa. Loro erano i nonni con il nipotino. Il nipotino conosceva tutti i prezzi del prosciutto, del pane, del latte, della mortadella e non sapeva giocare con i coetanei. E ti credo, l'hai messo con due vecchietti: I, i giovani devono stare con i giovani. Infatti, la nostra Presidente ce lo insegna, aveva tre gatte in casa. Una giovane media e un'anziana. Ha preso un gattino piccolo perché doveva far giocare. Quella, quindi mi stai dicendo che lunedì prossimo non ci siamo, non ci saranno due giovani. Due, gio ci <ride> ci due giovani. Qua. Ci stai dicendo che, sì, che siamo, saluto, siamo stati insegati. Mi hai dato un'idea però. Eh? Sì, sì, due due, due. giovani baldi. Eh? Bene. Però, dottoressa, devo confermare anche l'aspetto che hai ripetuto più volte, l'approccio olistico, quello che ripete spesso lei è stato clonato anche nell'aspetto della finanza pensi adesso in finanza nella gestione dei risparmi nella gestione delle persone c'è l'approccio olistico alla persona quindi è abusato a volte a volte abusato il termine però l'approccio olistico alla persona viene fatto nelle arti marziali perché parti da che non hai neanche la cintura bianca e arrivi a fare i corsi con il mio socke dello studio dell'energia pensi che percorso non solo il pugno la spada, il coltello la difesa che insegna i corsi di difesa personale femminile il nostro Sean, ma lo studio della tua energia, della tua mente per trovarne beneficio quello che sta dicendo lui è quello parliamo di energie ma io credo che la, la Presidente metterà in quel purpurri di, di, di, di immagini e filmati che racconteranno della nostra storia la nostra collaborazione con i centri di ah, bresciani di, di diversamente abili eh, dove lì non ci mettiamo molta fisicità ma tanta energia è arrivato mondo. da Facebook, eccolo qua Patrizia dice quanto è vero grazie mille per questa testimonianza parla di lei professoressa il ristagno genera malattia dice, eh, sì. questo eh, sì, da sì, Patrizia sì. Ci, ci dice questo su Facebook beh sulla la, la depressione che che è l'esempio più manifesto, è uno stato di infiammazione del, totale dell'organismo. Che eh? mm. Infatti è bloccato, l'organismo è fermo. Quando uno si sente in gabbia, quando uno è bloccato, dal punto di vista anche nelle situazioni di lavoro, di rapporto con l'altra persona, in coppia, quando si sente bloccato, il corpo reagisce con l'infiammazione. Produce Quindi, stati infiammatori. Sì il nostro il corpo bussa e dice cosa stai facendo, guarda che qui è questo il campanello all'allarme più, più potente. Abbiamo delle, degli esempi, abbiamo degli esempi personali, abbiamo degli esempi in palestra, eh, la situazione dell'infiammazione del sottoscritto che c'è stata, eh, non è un segreto, lo, lo posso dire tanto dal punto di vista reumatoide da quando sono tornato in famiglia eh, rivedo i, le, i miei professori una volta all'anno quindi il, il discorso dell'arte marziale che mi ha dato questa possibilità qui di tornare in famiglia da, da, da cinque anni ormai l'aspetto dell'infiammazione dell è andato scemando certo l'alimentazione certo il cibo tutto l'approccio olistico ecco cosa vuol dire la mente il cibo le, le relazioni non tossiche, tutto questo è approccio olistico, vero professoressa? Esatto, la dimensione, sono... noi siamo abituati per tradizione occidentale per tanti anni a dividere, no? mente e corpo, spirito sì. e materia, sì. diciamo come vogliamo, e a valutare analizzare o analizzare l'uno o l'altro quando invece funzionano esattamente alla stessa maniera, il cervello è come un muscolo, un pensiero se protratto si rafforza esattamente come si rafforza un muscolo e si indeboliscono gli altri pensieri eh. l'avremo ospite ancora no, per parlare di no. visualizzazione l'avremo ospite per parlare è ah, peccato ben. è, già finita, è allora. già finita la puntata eh. è volata con lei, dobbiamo chiudere Inizio. ringraziandola innanzitutto l'avremo ospite, Grazie la inviterò ancora se sarà possibile per parlare di visualizzazioni certo. mentali Chiudiamo con la frase che e ci interessa. Appena abbattiamo le barriere Covid, la inviteremo personalmente perché... L'ho già fatto. Eh, bravissimo. L'ho già, già fatto. Con piacere. L'ho già fatto. Con piacere. L'ho già fatto. Grazie. Le dedichiamo questo, questa piccola frase che dice «Non studio le arti marziali per sconfiggere gli altri. Io lo faccio per addomesticare il mio drago». Il nostro simbolo è un drago, la tigre. Lo ripeto. Non studio le arti marziali per sconfiggere gli altri, io lo faccio per addomesticare il mio drago. E una buona serata a tutti. Buona buona serata. Presto. Grazie. Grazie. A presto. Buona, buona, serata, buona a tutti. serata, grazie.